Nel mio canale, allora, come potete vedere dalle immagini, io oggi ho scelto di utilizzare questo filato della Mistrico Perlina Special. Allora, questo è un, un gomitolo da 100 grammi, è microfibra 100 per ehm, cento. Quindi, è un gomitolo da 100 grammi ed è 340 metri. L'etichetta consiglia l'uncinetto del 3,5-4. Allora, io ho scelto questo diciamo questo filato diciamo per la sua ho scelto questo filato per la sua particolarità e questo marcato effetto ritorto che a me piace tantissimo devo essere sincera questa è la prima volta che uso questo filato e quindi sono rimasta veramente molto molto soddisfatta mi piace tantissimo quindi dicevo questo effetto ritorto che nel contesto del lavoro risalta magnificamente i punti e anche questo effetto luce vedo non vedo che lo rende rende questo filato unico allora adesso vi ho presentato il mio diciamo il mio protagonista adesso mm, vi spiego come iniziare il lavoro allora, io nell'introduzione avete visto che io ho messo la foto e lo schema eh, di questo vestito, perché questo vestito eh, è stato preso da Pinterest quindi non è una mia inventiva e non mi, re, non mi reputo tale a tale livello, ecco. Quindi, per chi volesse realizzare il vestito, diciamo. Ehm, nella, nella sua versione ecco io ho fatto la mia ehm, comunque su, su youtube ci sono tanti cioè ci sono tanti io, eh, diciamo video dove ognuno fatto la sua versione e quindi io oggi ho fatto la mia diciamo che molto molto molto eh, simile anche perché il vestito mi è piaciuto tanto e quindi ho cercato di copiare proprio dalla foto il più possibile ok allora come dicevo adesso vi spiego come iniziare il nostro lavoro allora per prendere le misure del, per fare questo vestito dobbiamo prendere la circonferenza dei fianchi o del seno perché eh, perché tante volte può capi cioè, eh, tante volte magari eh, abbiamo più centimetri nel seno che nei fianchi quindi dobbiamo iniziare dalla misura maggiore vi faccio un esempio eh, che ne so se abbiamo i fianchi centimetri 100 cm e il seno 110 allora iniziamo dalla misura più grande ok quindi iniziamo dalla mm, dalle nostre catenelle io per il mio vestito ho messo su 180 catenelle dato che il punto tende a stringere ho aggiunto un motivo in più quindi per chi non vuole un vestito molto attillato consiglio di aggiungere uno o due motivi in più va bene quindi lavorando sempre a giro, partendo dal basso, quindi lavorando sempre a giro, arriviamo alla terza degli scalfi. Dopodiché, a parte, facciamo le maniche. Allora, per fare le maniche io ho fatto solo, diciamo, un motivo, ok? Attaccate le maniche, ho cucito tre motivi. Io, quando dico motivi, intendo questi. Ecco, ho cucito tre motivi e poi sono andata avanti a lavorare a giro, prend, eh, diciamo lavorando il davanti al dietro e anche le maniche intorno alle maniche per arrivare all'altezza alla misura che mi serve. Io ho fatto due motivi quindi sono andata avanti per due motivi. Per quanto riguarda diciamo poi eh, le rifiniture, ho lasciato così perché il punto nell'ultimo giro perché questo punto si lavora su tre giri quindi l'ultimo giro dà questo effetto così che a me piace tanto e quindi l'ho lasciato così anche come diciamo nella foto originale ok quindi spero di essere stata chiara se in caso avete qualche problema contattatemi su facebook allora io per il mio vestito e ho messo su 180 catenelle quindi io adesso vi faccio un campione ho avviato 60 catenelle quindi lavoriamo su un multiplo di 10 catenelle e il mio vestito io l'ho lavorato interamente con l'uncinetto del numero 4 allora ho fatto 60 catenelle adesso chiudo a cerchio quindi vado nella prima catenella chiudo Faccio una maglia bassissima in modo da entrare bene nel punto. Così adesso chiusa il cerchio, facciamo 3 catenelle: 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta quindi rientro nella stessa maglia. e Lavoro ancora 3 maglie alte 3 4 quindi. 4 maglie alte sono diciamo una parte delle sette maglie alte che dobbiamo fare adesso salto 1 2 3 4 nella quinta lavoro una maglia bassa filo sull'uncinetto salto 1 2 3 4 nella quinta lavoro 7 maglie alte 2 3 4 5 6 7 adesso salto ancora 1 2 3 4 nella quinta maglia lavoro una maglia bassa quindi devo andare avanti così per tutto il giro adesso ho fatto la maglia bassa salto 4 maglie di base nella quinta lavoro 7 maglie alte salto ancora 4 maglie di base nella quinta lavoro una maglia bassa quindi vado avanti così per tutto il giro eccomi quasi alla fine del giro allora ho fatto le mie 7 maglie alte ho saltato 4 maglie di base nella quinta ho fatto una maglia bassa adesso vado qui dove abbiamo iniziato con le quattro maglie alte vado nella stessa maglia quindi nella stessa maglia di base e lavoro ancora 3 maglie alte 1 2 3 e chiudo partendo dal basso nella terza catenella e quindi siamo al centro del primo ventaglietto adesso facciamo una catenella rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa una catenella adesso dobbiamo lavorare dobbiamo fare quattro volte filo sull'uncinetto quindi facciamo 1 2 3 4 andiamo qui nella maglia bassa dobbiamo lavorare una maglia dobbiamo uscire cinque volte da due quindi prendo il filo ed esco da due esco da due esco da due esco da due ed esco da due adesso una catenella tre volte filo sull'uncinetto e vado proprio qui dove ho fatto la maglia quindi dove abbiamo queste due chiamiamole costine siamo proprio alla base della maglia quindi vado proprio qui entro dentro le due costine così prendo il filo e lavoro la maglia quindi esco quattro volte da 2 1 2 3 4 una catenella due volte il filo sull'uncinetto qui abbiamo fatto la maglia alta tripla quindi andiamo proprio qui dove abbiamo questo nodino vado qui entro tutte e due le costine prendo il filo e faccio la maglia alta doppia quindi esco da due esco da due ed esco da due così adesso ancora una catenella adesso dove abbiamo fatto la maglia alta doppia qui dove abbiamo questi diciamo due nodini qui queste due costine quindi Entro e faccio la maglia alta così adesso lavoro 2 catenelle e qui dove ho fatto la maglia alta qui mi trovo due nodini quindi vado dentro questi due nodini così e faccio una mezza maglia alta quindi chiudo tutte le maglie una catenella adesso dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qui quindi abbiamo fatto la mezza maglia alta adesso dobbiamo fare la maglia alta quindi qui abbiamo la maglia alta maglia alta doppia maglia alta tripla quindi adesso vado qui nella maglia alta proprio qui entro qui e lavoro una maglia alta una catenella qui abbiamo la maglia alta scusate allora penso che sono andata fuori dall'obiettivo allora qui abbiamo la maglia alta doppia entriamo proprio qui così e lavoro la maglia alta una catenella due volte filo sull'uncinetto qui abbiamo la maglia alta doppia lavoriamo la maglia alta doppia una catenella e adesso dobbiamo lavorare la maglia alta tripla quindi tre volte filo sull'uncinetto e vado proprio qui entro prendo il filo e lavoro la maglia uscendo sempre da due così una catenella vado al centro del del ventaglietto e faccio una maglia bassa una catenella 1 2 3 4 vado qui nella maglia bassa e ripeto la maglia alta quadrupla quindi esco 5 volte da due, una catenella di separazione tre volte filo sull'uncinetto. Vado proprio qui alla base della maglia, dove abbiamo queste due costine, così entro, e lavoro la maglia alta tripla una catenella due volte filo sull'uncinetto e andiamo qui qui abbiamo fatto la maglia alta tripla andiamo proprio qui dove abbiamo queste due costine quindi vado entro con l'uncinetto prendo tutte e due le costine e lavoro la mia maglia alta doppia una catenella abbiamo fatto la maglia alta doppia e quindi qui abbiamo due nodini vado proprio qui alla base della maglia e lavoro una maglia alta così 2 catenelle andiamo alla base della maglia alta quindi abbiamo fatto la maglia alta qui abbiamo proprio qui due nodini non so se riuscite a vedere qui allora vado qui prendo le due costine entro con l'uncinetto e faccio una mezza maglia alta così una catenella e adesso ripeto quello che ho fatto prima quindi ho fatto una maglia alta una maglia alta doppia una maglia alta tripla quindi ho fatto la catenella di separazione quindi vado qui dove ho la mia maglia alta e lavoro una maglia alta una catenella di separazione Qui abbiamo la maglia alta doppia e lavoro la maglia alta doppia una catenella di separazione e alla fine lavoriamo la maglia alta tripla una catenella maglia bassa al centro del ventaglietto e quindi vado avanti così per tutto il giro arrivata alla fine del giro ho fatto la mia maglia alta tripla faccio una catenella e vado a chiudere qui nella maglia bassa con una maglia bassissima adesso faccio 3 catenelle Dobbiamo fare adesso delle maglie in costa dietro, quindi entro dal dietro al lavoro, passo sulla maglia, prendo il filo ed esco da due, non chiudo la maglia, vado nella maglia seguente e faccio la stessa cosa. Esco da due, vado nella maglia seguente prendo il filo ed esco da due vado qui dove abbiamo la maglia la mezza maglia alta prendo il filo ed esco da due quindi ho le quattro maglie e adesso chiudo così una 3 catenelle vado qui dove abbiamo le due catenelle faccio una maglia bassa catenelle adesso dobbiamo prendere tutte le maglie quindi dobbiamo prendere le quattro maglie a destra e le quattro maglie a sinistra quindi vado nella prima maglia dove ho la mezza maglia alta e non chiudo la maglia alta vado nella maglia seguente e faccio la stessa cosa vado nella maglia seguente ho preso la maglia alta doppia e adesso la maglia alta tripla salto la maglia bassa quindi passo qui dove ho le altre quattro maglie quindi vado nella prima maglia prendo il filo ed esco solo da due quindi non chiudo le mie maglie vado nella maglia alta e prendo faccio una la maglia, e non la chiudo e adesso qui nell'ultima maglia dove abbiamo la mezza maglia alta. Ok, adesso che ho tutte le maglie sull'uncinetto, chiudo così. E faccio 3 catenelle: 1, 2, 3. Vado qui dove ho le due catenelle e faccio una, una maglia bassa: 3 catenelle. E ripeto quindi prendo 1 2 3 4 salto la maglia bassa poi passo nelle eh, qui dove ho le altre 4 maglie 1 2 3 e 4 quindi vado nella prima vado nella seconda vado nella terza e nella quarta salto la maglia bassa e vado nel nel secondo gruppo 1 2 3 e 4 e chiudo tutte le maglie così 3 catenelle 1 2 3 maglia bassa qui dove abbiamo le 2 catenelle ecco 3 catenelle e ricominciamo quindi vado nella prima entrando dal retro del lavoro quindi dietro passo sulla maglia alta prendo il filo e non chiudo la maglia 3 4 salto la maglia bassa e vado qui nel secondo gruppo e prendo le quattro maglie allora questo non riesco a prenderla Ok. L'ultima. Ok, e adesso chiudo tutte le maglie. 3 catenelle, maglia bassa nelle due catenelle. Così quindi vado avanti così per tutto il giro ci troviamo alla fine del giro eccomi alla fine del giro quindi ho fatto le mie maglie adesso faccio una catenella e vado a chiudere nella maglia bassa con una maglia bassissima così adesso faccio 3 catenelle adesso dobbiamo fare delle maglie in costa dietro quindi entro dal Retro al lavoro così dal dietro passo sulla maglia prendo il filo ed esco solo da due quindi non chiudo le mie maglie perché dobbiamo prendere tutte le maglie adesso vado nella maglia seguente prendo il filo ed esco da due maglia seguente prendo il filo ed esco da due nell'ultima maglia qui dove abbiamo fatto la mezza maglia alta prendo il filo ed esco da due e adesso chiudo tutte le maglie così 3 catenelle vado qui dove abbiamo le due catenelle faccio una maglia bassa e ricomincio 3 catenelle 1 2 3 adesso dobbiamo prendere tutte le maglie quindi 4 1 2 3 4 saltiamo la maglia bassa e ancora 4 da questa parte quindi andiamo nella prima maglia senza chiudere le maglie quindi usciamo solo da 2 1 2 3 4 salto la maglia bassa e vado qui nel secondo gruppo esco da 2 vado nella maglia seguente ed esco solo da 2 maglia seguente esco da 2 e nell'ultima maglia qui dove abbiamo fatto la mezza maglia alta quindi entro prendo il filo ed esco da 2 quindi ho tutte le maglie sull'uncinetto quindi sono otto maglie e adesso chiudo così 3 catenelle e una maglia bassa qui dove abbiamo le due catenelle ancora 3 catenelle e adesso ricomincio quindi vado nella prima vado nella seconda esco solo da due senza chiudere le maglie allora e nella quarta così salto la maglia bassa e vado qui dove abbiamo ancora quattro maglie 1 2 3 e vado nell'ultima dove abbiamo fatto la mezza maglia alta allora il filo così quindi abbiamo tutte le maglie 8 maglie sull'uncinetto e chiudiamo 3 catenelle maglia bassa maglia bassa nelle due catenelle catenelle e ricominciamo quindi prendiamo le quattro maglie in costa dietro saltiamo la maglia bassa e prendiamo ancora le quattro maglie e poi chiudiamo tutte le maglie ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro eccomi sono quasi alla fine del giro quindi ho le mie ultime quattro maglie perché qui abbiamo iniziato con quattro maglie chiuse e adesso devo chiudere le ultime quattro quindi vado nella prima vado nella seconda vado nella terza e nella quarta così adesso vado qui dove ho le maglie chiuse vado dentro le maglie in questa maniera vado dietro prendo il filo ed esco da tutte le maglie così una catenella e adesso vado qui dove abbiamo le 3 catenelle vado nella prima e faccio una maglia bassissima 1 2 3 rientro nel foro piccolino e faccio 4 maglie alte 3 4 allora vado qui dove abbiamo la maglia bassa e lavoro una maglia bassa adesso vado qui dove abbiamo le sette maglie in questo foro piccolino entro e lavoro le sette maglie alte 2 3 4 5 6 7 maglia bassa sulla maglia bassa e continua quindi vado qui dove abbiamo le sette le maglie chiuse le otto maglie quindi lavoro le sette maglie alte dentro il foro piccolino 2 3 4 5, 6, 7 maglia bassa nella maglia bassa così e quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro poi vi faccio rivedere di nuovo l'inizio del punto e poi andate avanti da sole alla fine del giro quindi vado qui dove ho iniziato con le quattro maglie alte vado nel foro piccolino proprio qui e lavoro ancora 3 maglie alte 1 2 3 e chiudo nella terza maglia con una maglia bassissima così quindi siamo al centro del ventaglietto una catenella 1 2, 3, 4 catenelle andiamo qui nella maglia bassa e ricominciamo a fare le maglie, quindi facciamo, dobbiamo uscire 5 volte da due due punti quindi 1 2 3 4 5, 1 catenella 3 volte filo sull'uncinetto vado qui nel primo nodino e lavoro la maglia alta tripla vedo un po di filo adesso faccio una catenella due volte filo sull'uncinetto qui dove ho fatto la maglia alta tripla vado proprio qui dove ho le due io le chiamo costine quindi entro dentro le due costine e lavoro la maglia alta doppia una catenella qui abbiamo due nodini vado qui proprio qui alla base della maglia alta doppia e faccio una maglia alta 2 catenelle proprio qui dove ho fatto la maglia alta entro e lavoro una mezza maglia alta una catenella adesso facciamo una maglia alta una maglia alta doppia e una maglia alta tripla quindi vado proprio qui nella prima maglia nella prima maglia quindi che è una maglia alta e lavoro una maglia alta una catenella volte filo sull'uncinetto vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta doppia catenella tre volte filo sull'uncinetto vado nella terza maglia e lavoro la maglia alta tripla una catenella e una maglia bassa al centro del ventaglietto quindi ripetiamo quello che abbiamo fatto all'inizio del giro quindi dobbiamo ripetere sempre questi giri sono tre giri e dobbiamo andare avanti fino ad arrivare noi partiamo dal basso quindi non è una lavorazione top down partiamo dal basso e andiamo su fino ad arrivare all'altezza degli scalfi quindi prendete bene la vostra misura vi consiglio di fare qualche giro in più quando arrivate alla vostra alla vostra misura all'altezza degli scalfi non so per dire volete arrivare volete fare 60 centimetri ecco magari fate un motivo in più uno o due motivi in più perché ripeto il punto tende a stringere quindi quando si indossa eh, poi magari va su ecco quindi io nel mio vestito ho fatto due motivi in più eh, perché altrimenti il vestito poi eh, va su va troppo su dato che il mio è un mini vestito quindi è sopra il ginocchio allora arriviamo all'altezza degli scalfi poi vi faccio vedere come andare avanti quindi ripetete sempre questi tre giri eccomi qua allora io sono arrivata all'altezza degli scalfi allora qui vi faccio vedere allora questi li posso togliere allora io ho diviso il mio lavoro come ho già detto ho iniziato con 180 catenelle quindi io ho 18 motivi perché lavoriamo su un multiplo di 10 ho anche fatto la manica allora per quanto riguarda la manica io ho fatto solo un motivo come dicevo ho diviso il mio lavoro quindi sono 9 motivi davanti e 9 dietro Qui ho messo i marcapunti perché questa è proprio la metà del mio vestito ho preso la manica la manica io ho iniziato con 60 catenelle ho, ho iniziato con l'uncinetto del numero 4 ho lavorato eh, diciamo fatto le catenelle con l'uncinetto del numero 4 e poi ho lavorato la mia manica con l'uncinetto del, del 3 e mezzo prendendo la manica ok allora dobbiamo dare lo stesso diciamo la stessa direzione quindi facciamo attenzione a non mettere come dire la manica sotto sopra quindi il disegno va così con la punta in su e quindi dobbiamo fare la stessa cosa con la manica quindi cosa faccio attacco la mia manica proprio qui qui abbiamo le sette maglie avvicino un attimo vediamo se riesco a farvelo vedere bene qui abbiamo le sette maglie alte quindi cosa faccio vado proprio qui dove ho le mie sette maglie alte allora scusate un attimo sì le mie sette maglie alte proprio qua sul dritto ok e aggancio metto proprio qui il mio lavoro. Allora. Quindi ripeto, per quanto riguarda la manica, io ho fatto solo un motivo. Poi qui ho l'altro un altro gruppetto di sette maglie alte e vado qua. Questo è il vestito e questa è la manica e quindi metto così qui abbiamo i due buchini quindi uno qua tutte e due li metto tutte e due insieme e metto un marco punti è la stessa cosa di qua quindi io chiudo tre motivi allora qua e qua così sempre mi raccomando la manica sempre sul dritto comunque deve andare sul dritto quindi io chiudo questa parte con l'ago vado a cucire tre motivi e la stessa cosa faccio da questa parte anche da qui da questa parte chiudo tre motivi quindi fatte le maniche poi cucite le maniche poi andiamo a lavorare tutto a giro quindi lavoriamo mettiamo questo è il davanti perché poi il davanti e il dietro sono uguali eh, hanno gli stessi motivi quindi lavoro il davanti lavoro intorno alla manica quindi lavoro così intorno alla manica lavoro il dietro prendo l'altra manica e lavoro intorno alla manica per 5 o 6 centimetri ripeto ehm, lavorazione ho fatto che allora io qui ho finito il mio giro con il punto dove prendiamo tutte tutte le maglie e le chiudiamo insieme in un costa dietro no quindi ho fatto la stessa cosa con la manica in modo che poi adesso quando riprendo il mio lavoro devo lavorare una maglia bassa e sette maglie alte dentro qui dentro questo foro piccolino quindi poi faccio tutto il giro e continuo la lavorazione fino ad arrivare a 5 6 centimetri se in caso il lavoro dovesse risultare largo all'interno metterò un elastico in modo da dare un sostegno perché non vorrei eh, cioè ho paura che poi magari il il vestito è, è un po largo davanti allora qui metterò un elastico se proprio non volete mettere un elastico allora vi consiglio di lavorare con l'uncinetto più piccolo il 3 o il 2 e mezzo io e il mio vestito l'ho lavorato interamente con l'uncinetto del numero 4 se in caso il vestito vi dovesse risultare troppo cioè stretto eh, sui fianchi o sulla vita allora se lavorate con l'uncinetto del numero 4 prendete un uncinetto più grande del 4 e mezzo o anche del 5 in modo da allargare la zona dei fianchi o, o della pancia comunque più la zona dei fianchi se invece il vestito eh, diciamo io faccio una, una 40 42 quindi non ho bisogno di eh, allargare il vestito eh, perché chi lo deve indossare voglio dire non ha bisogno di allargare quindi, se ripeto se eh, avete bisogno di allargare un po' il vostro lavoro sui fianchi o sulla pancia, eh, prendete un uncinetto più grande, di mezza misura o una misura più grande, in modo da allargare questa zona. E poi, dopo che avete passato la zona che avete lavorato la zona dei fianchi e della pancia, potete ri, eh, riprendere l'uncinetto con. con, con l'uncinetto con cui avete iniziato il vostro lavoro se avete iniziato con il 4 con il 3 3 e mezzo ok quindi adesso adesso io vado a cucire le mie maniche e poi iniziamo la lavorazione tutto tutto a giro eccomi qua allora cucite tutte e due le maniche allora io non vi faccio vedere come vado a cucire le cose perché non sono bravissima a cucire, quindi preferisco non farvelo vedere. Allora, cucite tutte e due le maniche. Adesso qui è dove ho finito il mio giro. È la stessa cosa anche le maniche, quindi ho finito alla stessa maniera la manica. Quindi iniziamo adesso a lavorare. Quindi dobbiamo lavorare tutto a giro prendendo anche lavorando anche le maniche e inizio con allora vado nel foro piccolino faccio la mia maglia bassissima 3 catenelle rientro nel foro e lavoro ancora 3 maglie alte quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta più 3 e quindi sono 4 una maglia bassa proprio qui sulla maglia bassa qui abbiamo le sette maglie le sette maglie cioè scusate le maglie chiuse insieme quindi entro e lavoro sette maglie alte 2 3 4 5 6 7. Adesso sono qui dove abbiamo la manica, quindi passo qui dove abbiamo la maglia bassa. E faccio una maglia bassa. Vado nel foro piccolino e lavoro le sette maglie alte. 2 3 4 5 6 7 maglia bassa proprio qui nella maglia bassa. quindi adesso lavoro intorno alla manica e arrivo qui dove abbiamo questo foro piccolino dove abbiamo tutte le maglie chiuse insieme quindi qui in questo foro poi vado a lavorare le sette maglie alte quindi unire la manica al vestito ok quindi adesso vado avanti e arrivo qui eccomi arrivata allora sono proprio qui dove abbiamo le maglie alte tutte chiuse vado nel foro piccolino e lavoro le sette maglie alte 2 3 4 5 6 e 7 maglia bassa nella maglia bassa, ecco, e questa è la manica. Abbiamo unito la manica. Adesso lavoro questa parte. Scusate, non ho spazio. Allora, adesso lavoriamo tutta questa parte fino a arrivare qui e lavoriamo l'altra manica quindi andiamo qui dove abbiamo il foro piccolino dove abbiamo le maglie chiuse insieme lavoriamo le sette maglie alte maglia bassa sette maglie alte insomma lavoriamo intorno alla manica e poi la stessa cosa qui lavoriamo qui dove abbiamo il foro piccolino proprio qui qui dentro lavoriamo le sette maglie alte e lavoriamo poi la parte dietro e poi dobbiamo lavorare a giro eh io adesso non lo so quanto andrò avanti, ma penso che farò un 5-6 centimetri quindi penso che farò uno o due motivi. Ok. Quindi, le spalle diciamo che le spalle devono restare scoperte. Non arrivo fino alle spalle. Quindi, farò uno o due motivi, adesso. Dobbiamo ripeto, dobbiamo solo lavorare a giro adesso lavorate la parte davanti lavorate di nuovo la manica, di nuovo la parte dietro, ripetete il motivo man mano che lavorate lo provate. Se in caso il lavoro vi risulta troppo largo, allora cambiate uncinetto, passato con l'uncinetto lavorate con l'uncinetto mezza misura o una misura più piccola, ok? Io adesso sto lavorando col 4, quindi dopo finito questo giro lavorerò con l'uncinetto del 3 e mezzo in modo da stringere un pochino il lavoro quindi ci troviamo dopo quando eh, diciamo quando ho finito eh, i miei giri poi vi dico quanti giri ho fatto allora eccomi qua ho finito il mio vestito quindi qui abbiamo diciamo abbiamo attaccato le maniche e quindi io sono andata avanti per due motivi ho fatto due motivi quindi sono più di 6 cm come avevo detto e diciamo che con un motivo il vestito era troppo scollato e non mi piaceva e quindi ho fatto un motivo in più come rifinitura l'ultimo giro che noi andiamo a fare che lavoriamo le sette maglie alte all'interno qui dove abbiamo tutte le maglie chiuse insieme poi alla fine questo è come una rifinitura quindi poi la stessa cosa farò nelle maniche e qui eh, eh, nell'orlo del, del vestito poi nascondo tutti i fili e il vestito in pratica è pronto. Allora, io vi saluto, vi ringrazio e al prossimo tutorial. Un bacione a tutti! Ciao!